Benvenuti in questo nuovo video super particolare quest'oggi vi faccio vedere il mio, back, il mio video back to school Scusate per il letto con quanti giorni Non andavo di rifatto perché sono una ribelle Allora questo qui è il mio zainetto per la scuola Vedete con topolino, molto bello L'ho comprato al prezzo di soli 300 euro se non sbaglio Però per a noi i soldi non ci importano è molto carino, molto capito con queste cose che tu lo prendi te lo metti di qua e vai che vedi manco si vede che c'è qualcosa beh forse sono maglietta bianca si vede però vedi se vede vabbè se no sulla maglietta bianca si vede in botto però allora direi a partire subito dalla cosa più mm -hmm. che è questo astuccio raga pronti? Lo voi lo vedete così ma è così eh? è bellissimo questo perché... Allora lui è Ben 10 Lui è un ragazzo che ha avuto mm, questo orologio Questo orologio che gli dona, no, dei superpoteri Però lo fa trasformare in, in un alieno In diversi alieni che è molto figo Con i, i colori che ragazzi sono bellissimi I colori pronti? siete sono pronti? Ecco qui i miei colori Questi qui sono dei colori bellissimi Che ovviamente è sempre in tema topolino e vedete qui c'è cioè, pure in paperino, Pluto, mm, che cazzo è, mini, tutti, però mini si è rotta, Minnie si è rotta, vabbè. Poi dopodiché abbiamo questo astuccio che è della comics, che è, che è adorabile. Qui però ci uso le penne, le cose diciamo, che mi servono per scrivere, per queste cose così un po' bellissime e, mm, Qui abbiamo un temperino blu, e, mm, al liceo posso avere un temperino perché mia mamma non me l'ha mai fatto usare un temperino Perché visto che è pericoloso c'è cioè la non me l'ha mai fatto usare Poi abbiamo qui una gomma che è molto gomma, però non è per niente gomma perché ho scoperto che non cancella quindi mm, eh, non serve tantissimo poi noi ce la teniamo perché è fantastica poi abbiamo due evidenziatori uno rosa e uno giallo questo rosa perché si intona qui, si intona pure col lettino quindi è fantastico poi abbiamo questa penna mega galattica perché è blu la penna a sfera bellissima cioè punta a sfera scusate sono abbastanza imbarazzata poi abbiamo questa matita che mi ha abbastanza affascinato perché ha il coso nero, la gommina qui nera che è... Era il mio video back to school quindi quest'oggi siamo super trendy e quindi niente diamo perché non riesco di essere salutato. Ovviamente. Visto che sono una brava persona, saluterò a tutti. Anche se sono un botto di persone meno che riesco a essere salutato. Lui, Lollo, si chiama Lorenzo. Ora purtroppo non mi, ricordo come fai di, non mi ricordo come fai di cognome, però ti chiami Lorenzo e venivi a scuola con me. Sta in classe con Giorgetta, quindi sai di essere tu. Poi lui, che. Minchia, non mi ricordo come si chiama. Merda, Fuck. Non mi ricordo però Poi saluto Rendi Tamaku Spero di aver pronunciato bene il tuo cognome. Minchia le persone che mi hanno chiesto di essere salutato Ma pure Marta? No Marta, Marta mi Allora partiamo Saluto Leonardo Leonardo Guasconi, Matteo Imbr Bertonasco Andrea Francesco Trappolini Lucio Donadeo Federico Sarro, Verdiana Marti01 Carlo Scaglia poi Federico Petranzaggio mi pare di salutarlo. Stefano Morgante, Marino Flavia, Cristiano Pisoni, Lorenzo 017, La Svapa Lori poi Robert De Valze, Robert De Valze. De Valze. De Valze De Valze, vabbè, salutiamo Robert Martina Tutino, Mattia X era J Mega Rivola, Simone 04, Randy lo soldato, Lucarello 123 Marti Di Stefano, Samu Jordi, Xiri River Ma quanto è bello fare un video! E poi c'è anche la diretta di Marta. Vediamo se mi saluta Marta. Marta si è appena fatta la doccia. No, Ehi Marta, l'ombelico per favore. È un macello essere uno youtuber, eh ragazzi? È un macello, veramente un macello. E poi c'è. Ve l'ho detto che erano bagnati. Ma dovete sapere che ogni volta che io monto un video, registro un video, non si sa come. Ma c'è Mar Marta che fa una live. Ciao, ciao. Ehi, mi ha hey, salutato la lunare persone. Poi Poi Giada... Armanini. Minchia, quante ci sono... Minchia, quante Saluda, Mamma mia, Saluta Per Grazie, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi, soprattutto al canale, perché è fondamentale. Seguitemi su Instagram, che trovate il link in descrizione, perché se faccio un video, vi dico lì di essere... Se volete essere salutati, ve lo dico lì. <coughs> Devo fare un video con una ragazza che mi mi stanno veramente un botto, non so perché però mi stanno veramente, non lo so, primo impatto, regà il primo patto che conta delle persone a me mi stanno un botto sempre questa ragazza Andrò a Milano a fare un video con lei perché c'è cioè, qui alti livelli, per, alti livelli, quindi regà se vado a Milano se qualcuno vesse venire ci becchiamo a Milano e il video finisce così perché mancano 6, 5, 4, 3